Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di tuning in GTA Online ragazzi andiamo a modificare questa auto ragazzi che esteticamente a me piace molto, Mi piace molto perché è già di suo, già in stock diciamo è abbastanza modificata questa auto, ragazzi, la troverete in leggendari Motorsport. Fa parte della categoria super. Si chiama Flash GT e ha il valore di mila dollari. Allora, il prezzo, ragazzi, per una sportiva mila dollari. Mi sembra un po' esagerato, però, ho calcolato che. Oramai tutte le auto in GTA Online cominciano a costare veramente un botto di soldi, ci potrebbe anche stare. Per quanto riguarda l'auto in sé, esteticamente è molto molto molto bella, devo dire la mia. e Per quanto riguarda le modifiche, ragazzi, ci sono veramente un botto di modifiche su quest'auto che... Non so, assomiglia vagamente a una Focus, a me quando io l'ho vista la prima volta eh, ha ricordato una Focus, però il dietro non riesco ad associarlo a nessun veicolo sinceramente, però eh, torno a dire è veramente molto bella, anche se il prezzo è veramente esoso. E per quanto riguarda le prestazioni, ragazzi, io l'ho provata in pista, non so se caricherò un video con anche il link della pista eh, dove potrete fare tutte le vostre prove. Ho creato una pista di 10 km per fare i test di, di guida eh, sulle auto, è una pista tutta dritta, molto larga e potete andare sulla pista e gareggiare l'importante è che vi ricordate alcuni particolari che poi magari dirò nel video che dire di quest'auto ragazzi allora quest'auto secondo me non è una delle migliori esteticamente eh, ve l'ho già detto è bellissima, almeno a me piace tantissimo perché poi ha un botto di modifiche dipende sempre come la fate voi insomma se non la fate troppo... Come dire eh, pacchiana coatta troppo tamarra insomma non lo so eh, vedete voi il termine giusto eh, però comunque sia è una bella auto a parte quello provandola in pista con altre sportive eh, con alcune mh, alla meglio e con altre no allora per esempio la pariglia è l'auto più veloce tra le sportive ragazzi Abbiamo fatto varie prove nel pomeriggio così, ma giusto per fizio, perché come ho già detto avevo creato questa, questa gara e ancora la dovevo provare, stavo aspettando proprio che uscisse questo DLC, cioè questo DLC, queste auto nuove per, eh, per poter provare magari se ci fosse stata una super nuova o qualche altro tipo di auto nuova, per provare questa auto e dopo varie prove comunque diciamo siamo giunti a questa conclusione poi a livello di freni non è che va molto bene eh, diciamo che ha parecchie pecche il mio discorso ragazzi è sempre quello solito se avete i soldi e la volete comprare perché vi piace come auto compratela ma se non avete i soldi e pensate che questa auto sia una delle auto buone per correre lasciate proprio perdere perché ha parecchi difettucci insomma eh, come ho già detto un milione rotti insomma e 700 oh, quanti cazzo so secondo me sono troppi sordi per un'auto che a livello di competitività non è molto competitiva C'ha il suo che, c'ha il suo fascino per carità del dio però per quanto riguarda il resto per me non vale quindi io consiglio di non comprarla se non avete i soldi. Ragazzi, questo qui che state vedendo è il mio stile di auto, come, come l'ho concepita io questa auto. A me piace molto in questa, in questa veste, insomma con sta livrea e tutto il resto. Poi vedete che ho messo un, un colore metallico con un perlescente, infatti ci ho impiegato un pochino per per fare la colorazione che ne me so perso non ci ho capito un cazzo e quindi ci ho impiegato un pochetto di tempo per fare sta, sta cazzo di colorazione particolare devo dire che è molto bella è riuscita anche molto bene secondo me l'auto e ci andiamo ad abbinare questi cerchi che non sono affatto male anzi sono i miei preferiti come ho sempre detto i GT Chrome e i Super 5 sono i miei cerchi preferiti che dire l'auto in sé è bella, è carina ve lo ripeto un'altra volta ragazzi se siete collezionisti di auto vi piacciono le auto, compratela se avete pochi soldi, non la comprate e soprattutto se pensate che questa auto sia veloce no, non è assolutamente così non è tra le più veloci, non è veloce e questo ve lo posso garantire su una pista di 10 km che abbiamo provato tutta dritta e non va, non va assolutamente bene Detto questo ragazzi Non ho nient'altro da aggiungere Posso solo che farvi vedere l'auto Nella sua bellezza Perché l'auto è questa Quindi la faccio vedere insomma E nient'altro ragazzi quest'altra Quest'auto insomma non, non ha molto da offrire Secondo me poi insomma fate voi i soldi sui vostri, investite come vi pare, la barca a barca vostra e ci cioè fate navigare a chi vi pare. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.